Eccoci, benvenuti a una nuova puntata di Dr. Penis. Oggi siamo qui con Gianluca. Gianluca è un paziente di Roma, ha 52 anni. 52 anni e la prossima settimana verrà impiantato con una protesi al pene. Gianluca tre anni fa ha avuto un trauma, un forte trauma durante un rapporto, ha avuto una rottura, del pene e ha sviluppato delle fibrosi dorsalmente che hanno curvato il pene a quanti gradi? Eh, Quasi 90, 90 quindi... gradi. Riesci Gianluca in questo momento ad avere una attività sessuale? No, come gli ho detto l'altra volta, eh, no, perché riuscir, poter dire di riuscirci direi un'eresia, nel senso che eh, devo, dovrei aiutarmi con tante cose, ma comunque sia, comunque sia, la curvatura e la rigidità, quindi l'estensione non, non è più come prima chiaramente dovuta al, al fatto anche de, de queste, di, queste pla, di queste placche che, che non fanno più estendere, estendere le pene. pene. Ti ricordi quando io ci siamo visti la prima volta tre anni fa ti avevo consigliato sì. di intervenire, cioè avremmo provato qualcosa ma se poi non avevamo i risultati che ci aspettavamo era meglio intervenire prima perché poi il pene potrebbe nel tempo avrebbe potuto avere una netta riduzione, è successa questa cosa? È successa, purtroppo è successa, nel senso che, che tre anni fa quando io sono venuto qua la prima volta, eh, essendo la cosa dovuta, è successa da poco tempo, eh, non ero così convinto come penso qualunque persona di, di, di dover mettere mano in, in una cosa con... con come una cosa esterna a quello che è... Le... No, la protesi è interna, mi eh, raccomando. No, no, nel senso che <ride> no, una cosa esterna so, che entra so. interna. Io so bene, perché... Comunque una protesi, è sempre una protesi. La prima, la prima volta che io dico al paziente, perché la mia sensazione è basata sia su quello che vedo da un punto di vista di esame clinico, sia da un punto di vista di esperienza, io riesco subito a dire al paziente quello che potrebbe essere il futuro se io mi esprimo e dico protesi so benissimo che la prima cosa che il paziente fa è retrarsi e quindi non accettare questo discorso però purtroppo la protesi nel caso delle fibrosi severe è l'unica cosa che arresta la malattia perché la malattia è una malattia cronica degenerativa che accorcia il pene allungare poi il pene diventa molto molto difficile quindi se uno arriva troppo tardi a fare un intervento riesce ad avere una buona attività sessuale ma da un punto di vista di soddisfazione estetica avrà una riduzione della dimensione che noi vogliamo in tutti i modi evitare. Questo deve essere un concetto importante che noi dobbiamo mandare a tutti quelli che hanno fibrosi del pene e che sono resti ad affrontare questo tipo di procedura psicologicamente prima e adesso cosa ti aspetti come stavi e cosa ti aspetti dall'intervento psicologicamente come stavo prima psicologicamente come diceva il professore come stavo prima non avrei mai voluto fare l'operazione psicologicamente come sono ora voglio immediatamente fare l'operazione Di fatto ho ritirato oggi pure il test del covid e ringraziando dio so, sono negativo e posso essere operato proprio perché come diceva il professore diciamo tra virgolette sono stato costretto a doverlo fare proprio perché mi sono reso conto da me sulle, sulle mie mani perché comunque io sono una persona che, che sono come San Tommaso ecco non, non, non, non credo e non vedo se non credo cioè non credo se non vedo però Quindi, ti ricordi se avevo sì, fatto sì. vedere dei pazienti hai parlato con delle persone che avevano sì, la prova? però il, il, il, il discorso era comunque sia che volevo essere, esserne sicuro io perché proprio perché avevo sentito tante, tante altre persone che, che comunque ne raccontavano di cose parlo di dottori, di professori e con il tempo invece mi sono, mi sono reso conto che effettivamente diventava sempre più complicato avere rapporti perché chiaramente la malattia è una malattia cronica e degenerativa quindi non, non ha un arresto e, e con il tempo mi sono reso conto che mi dovevo far aiutare da farmaci, da gommini e, quindi, e soprattutto poi mi sono reso conto nel momento in cui non avevo rapporti, nel momento in cui siamo normali sotto e quindi flaccidi, mi rendevo conto che era più piccolo, era molto più piccolo rispetto a come io l'ho sempre conosciuto, quindi come l'ha visto il, il professore un mese dopo, o due mesi dopo che ho avuto il problema. E a quel punto ho ricontattato il professore e gli ho chiesto ma si riduce in flaccidità pure e lui mi ha detto assolutamente sì. E a quel punto ho detto, no, halt, fermiamoci un attimo. ho detto, halt, cioè, a sto punto non, non, non rischio, non rischio no, anche perché vado, vado addirittura vado allo zero. Anche perché il risultato estetico poi non sarà soddisfacente come poteva essere eh, due o tre anni fa. Va bene, Gianluca, siamo pronti. Io sono pronto per eh, accompagnarti in questo percorso terapeutico. Speriamo, eh, incrociamo le dita, speriamo che tutto vada bene come, <ride> come vogliamo. Vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima puntata di Dr. Penis. Arrivederci a tutti e grazie.